Okay. Allora, parto col dire il, la, la necessità che, che, che, che è nata nel momento in cui abbiamo deciso di far partire il corso, allora, che, poi è, che poi ha dato origine a tutta l'idea, a tutto il modello, e che poi quindi è, è quella che seguiamo nel libro, perché il libro sostanzialmente è di questa figura che vedete, sono gli strati più, più, più verso il centro. Quindi gli strati 0, 1, 2 e 3 sono quelli che trovate nel libro. Strato, gli strati 4, 5, 6, 7 li troverete nel volume successivo quando riusciremo a mettere insieme il tutto. Allora, l'esigenza di avere un modello era quella di trattare, parlare, raccontare, spiegare la cittadinanza digitale, quindi la, la parte proprio digitale della cittadinanza, quindi non ci interessa tanto l'aspetto legale in questo momento della cittadinanza. Ehm, da un punto di vista appunto tecnologico, prendendone e separando tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Cioè cercando di in qualche modo capire quali potevano essere i vari aspetti della cittadinanza digitale e trattandoli separatamente, come se fossero argomenti eh, quasi avulsi, dico quasi ma adesso arriviamo al perché, quasi avulsi in modo da eh, gestire un singolo aspetto per voi. Dico quasi avulsi perché in realtà... L'idea è, allora la cittadinanza digitale oggi è, come diceva Giovanni, qualunque cosa sostanzialmente, perché è molto difficile, oggi come oggi e lo sarà sempre di più in futuro, dividere ciò che è digitale da ciò che non è digitale, perché qualunque cosa voi facciate no, in qualunque momento tipicamente ha un eco digitale, per cui tutto sommato dire che si esistono ancora delle attività che non hanno un eco digitale è molto molto difficile. Per cui ci serve un modello. Allora ci siamo ispirati, per chi conosce le reti, al modello ISOSI, che è un modello tradizionale architetturale a strati, in cui di fatto si mh, racconta una serie di funzionalità che si basano su funzionalità più di base. Quindi è, una, è un modello ad accrescimento per cui si definiscono quelle quattro funzionalità minime di un certo eh, aspetto che ne so alla. Il caso dell'isoosi è l'aspetto elettrico per dire, e poi ci si costruisce sopra una serie di strati che man mano fanno cose sempre più intelligenti, basandosi sulle funzionalità degli strati sotto. Questo modello è stato quello che abbiamo usato inizialmente, cioè un modello fortemente ispirato all'isoosi, quindi quell'arcobaleno che vedete... Eh, la semantica di quell'arcobaleno che vedete era una semantica stile isosi, cioè il livello 0 serve al livello 1, il livello 1 serve al livello 2, eccetera, eccetera. Dopodiché ci siamo un po' eh, dovuti elasticizzare, come si suol dire, cioè nel corso degli anni eh, qualche critica eh, ce la siamo fatta o l'abbiamo ricevuta e per cui eh, ci siamo accorti che in realtà il modello stratigrafico tradizionale non era sufficiente. L'abbiamo mescolato anche con una cosa che è molto più antica, si chiama la scala della partecipazione di Einstein degli anni 70, una cosa molto vecchia, in cui si eh, modellava la, diciamo la, il processo di partecipazione secondo una scala che il cittadino doveva salire per arrivare fino alla partecipazione completa. Poi ci abbiamo messo dentro magari anche altri concetti presi da da altri filosofi o storici o politici o quant'altro, che so, la piramide dei bisogni di Maslow per intenderci, e siamo arrivati a questo modello finale. Finale, si fa per dire, perché finale nel mondo della scienza non c'è mai niente di finale, perché ci può essere sempre qualche modifica o miglioria successiva. Eh, in questo modello, che resta un modello stratigrafico, e quindi circa, circa ogni strato fa da da funzione da, da, da propedeutico per quello successivo in realtà non è proprio così nel senso che spesso e volentieri ci possono essere delle situazioni in cui uno strato n eh, è parzialmente implementato o implementato con dei difetti ma gli strati superiori possono comunque funzionare per cui abbiamo, eh, siamo arrivati a una, una sorta di eh, metafora, tra virgolette, ma metafora anche implementata, che è quella di avere appunto l'arcobaleno della cittadinanza digitale, in cui ogni banda luminosa dell'arcobaleno descrive una particolare aspetto, un particolare aspetto della cittadinanza digitale e quando dobbiamo analizzare un qualche contesto per raccontarne le sue caratteristiche principali, le sue eh, criticità, utilizziamo esattamente come si fa in chimica e fisica, eh, la luce, le bande luminose, per arrivare a quello che è l'analisi eh, spettrografica di un contesto, cioè il fatto che io posso molto rapidamente dare un'immagine veloce di un contesto in cui vedo a colpo d'occhio appunto quali sono gli aspetti di quel contesto curati e quali sono gli aspetti meno curati oppure critici. Per esempio da questo qui, indipendentemente da dove sia tirato fuori, non importa no, da qual era il contesto analizzato in quel momento, qui si vede benissimo che l'aspetto della rete, cioè L0, è molto curato, è molto trattato, può essere anche curato male, però è molto trattato, è molto eh, discusso. L'L3 e l'L4 sono altrettanto trattati e però per esempio L5, L6, L7 che sono i, i livelli partecipativi sono assolutamente negletti, cioè questo, questo spettro descrive una situazione abbastanza frequente tra l'altro eh, nei contesti soprattutto italiani in cui si, eh, ci si concentra sugli aspetti magari tecnologici, L0, L1 cose così, gli aspetti magari contenutistici, cioè di for formativi no? di educazione di, di, di trasparenza di conoscenza L3 e L4 ma si dimenticano totalmente gli aspetti partecipativi L5, alle 6 L6 puoi sì, zoomare un po' facile. forse la slide? riesci a eh, allargarla un attimo? sì, certo ok, sì, forse troppo va bene, ok, ok, sì, si vede bene va bene ok, quindi abbiamo un modo veloce di dare un flash su un certo contesto a questo punto uno potrebbe dire, vabbè ho capito, ma adesso fammi, dammi una bella panoramica dei vari livelli, cioè capiamo che cosa c'è, cosa viene trattato nei vari livelli. Allora, nei vari livelli vengono trattati, allora, nei livelli bassi gli aspetti sostanzialmente tecnologici, nei livelli alti gli aspetti sostanzialmente partecipativi, partiamo da quello più basso, cioè il livello zero. Il livello zero, a, a livello zero, noi abbiamo identificato, allora intanto tratta la rete intesa come l'infrastruttura principale che eh, porta in giro la nostra cittadinanza digitale, cioè è quella che mette in contatto le nostre eh, persone, o le nostre persone digitali se volete, ma diciamo le nostre persone, eh, e ci permette di scambiare informazioni, di fruire di informazioni, di esplorare il mondo e quant'altro. Purtroppo una... Le, le due cose principali che ci sentiamo di denunciare di questo universo sono, il fatto, il, il, sono la relatività e il, il principio di Locard che adesso vado a raccontare eh, ci descrivono un universo assolutamente non osservabile cioè la rete come è oggi e come probabilmente sarà più o meno sempre a meno che non ci, lavoriamo parecchio eh, con, eh, avrà due problemi grossi, che sono il fatto di essere estremamente relativistica, cioè le informazioni all'interno della rete non viaggiano istantaneamente, e questo è palese, ma soprattutto viaggiano a velocità e a, a quantità di informazioni diverse a seconda di dove mi trovo fisicamente, ma anche non a seconda di dove mi trovo fisicamente. Io posso anche stare nello stesso posto fisico di un'altra persona, eppure potremmo osservare dei difetti di comunicazione fra questi due osservatori, pur, pur, pur vedendoli nello stesso posto, nello stesso posto vicino, insomma, per, per intenderci. Eh, io potrei essere nello stesso ufficio di un'altra persona, io col mio PC, lui col suo PC, e potremmo osservare delle informazioni, degli eventi, con delle tempistiche diverse, con delle velocità diverse, perché? Perché la rete è relativistica, per cui la rete trasmette queste informazioni in maniera diversa a me e all'altra persona. Per cui tipicamente io non ho modo, e qui beh, nel libro facciamo qualche esempio, tecnicamente molto banale, ma che secondo noi dà molto bene l'immagine eh, di, di, di, di come sono questi, questi esperimenti che si possono fare fatto di essere totalmente relativistica vuol dire che l'informazione non si propaga equamente quindi persone diverse nodi diversi della rete eh, ottengono informazioni diverse nel tempo e nel flusso informativo. la seconda cosa importantissima del, di, di questo meccanismo è quello che noi abbiamo chiamato le, il principio di Locard digitale cioè il fatto che la rete trasporta informazione, chiaramente, però trasporta informazione e quindi noi vediamo questo come funzionalità, no? ci vediamo arrivare una pagina web piuttosto che una mail o quant'altro, trasporta informazione ma può anche memorizzarsela, può anche registrarla questa informazione, cioè la rete non è un qualcosa di totalmente innocuo, è un qualcosa che volendo e lo fa può registrare tutto ciò che trasporta sia in termini di metadati, cioè eh, in termini di chi ha parlato con chi, eccetera, eccetera, sia volendo in termini di dati, che cioè potrebbe anche registrare i contenuti di tutto quello che ha... A me viene subito situazione. un collegamento col diritto all'oblio, scusami da giurista, però certo. è il problema, cioè questa... <ride> Impossibilità ah, sì. di lasciar cadere nel dimenticatoio dei fatti che... perché internet li trattiene li, li, li, e continua a farti rivedere in qualche modo. Allora, in quanto internet, no, cioè se uno va a guardarsi i protocolli ufficiali, formali antichi degli anni Ottanta o quello no, che è, è tecnicamente molto... no, potrebbe cioè, un router non deve fare nient'altro che trasportare pacchetti avanti e indietro. Purtroppo il router, essendo un computer come tutti gli altri, può anche salvarseli questi pacchetti man mano che passano. Ed è quello che ha fatto poi l'NSA e tutti i vari enti eh, di spionaggio del, della, della cittadinanza che sono saltati fuori nel momento in cui Snowden, che è il terzo item di questa slide, ha tirato fuori le sue carte dicendo guardate che però c'è della gente che questa informazione non solo la trasporta ma la raccoglie e non la raccoglie neanche per caso la va a prendere qua e là apposta quindi non è una cosa eh, casuale è una raccolta intenzionale e un po' anche criminale da un certo punto di vista comunque il principio di Locard quello tradizionale è quello famoso per cui esistono le, trasmissioni, le serie televisive come CSI per cui un, un soggetto che eh, attraversa un ambiente lascia qualcosa di sé e porta qualcosa con sé nel digitale diventa un soggetto che usa la rete per una qualunque cosa, lascia una traccia informatica digitale di sé. La famosa digital footprint, chiamatela come volete, comunque il principio di Locard vale nel digitale molto di più che nel, nel fisico, perché nel mondo digitale il dato può essere reso indistruttibile. Cosa che nel mondo fisico non è. Un'impronta digitale si asciuga, eh, un capello si, si marcisce, dico per dire, non lo so, nel mondo digitale i bit non muoiono mai, mm. possono essere resi immortali quantomeno. Per cui, diciamo, proponiamo tra virgolette nel capitolo zero una tra virgolette soluzione che è quella di ripensare totalmente tutti i protocolli di internet. Non è banale, ci sono dei, dei, delle, delle attività in corso, dei progetti in corso stanno cercando di fare questa cosa, non, non sarà una cosa indolore, non sarà semplice, non sarà immediata, però l'idea è quella di ripensare a internet in modo che sia praticamente impossibile o comunque difficile fare le operazioni di cui si diceva prima. Soprattutto, cioè, mentre la relatività è molto difficile da eliminare perché c'è anche un, un tema fisico che la propagazione dell'informazione anche volendo, non potrà mai essere istantanea, però il principio di locarsi si può effettivamente distruggere nel momento in cui uno, uso uno eh, implementi pesante crittografia o comunque crittografia forte, eh, un po' a, tutti, a tutti, ogni peso spinto, lasciatemi dire. Bene, ok. okay. Va No, mi è arrivato sì mi, mi, mi, mi, no mi piace il cioè, dia di rifare internet stavamo stiamo scherzando da 40 qua. anni rifacciamo tutto da capo è interessante <ride> lo so però, però è, è sì, l'unico sì, modo, è è modo eh, non ci sì, sono sì, sì, sì, sì non, non ma eh, vabbè, poi nel libro dettagliamo un po' dove sono i buchi no, di questa cosa ma attenzione noi tutte queste cose non è che le sappiamo noi perché ce le siamo inventate siamo andati a cercare chi ha studiato queste cose, non è che sì, sì, certo. noi non, no, non diciamo niente dall'alto di nulla, noi diciamo le cose che abbiamo studiato e che altri stanno su cui stanno lavorando, quindi onestamente non ci arroghiamo nessun tipo di diritto strano o, o, o autorità particolare. Vado avanti, livello 1, Al livello 1 parliamo di servizi, cioè tutto ciò che bisognerebbe pensare nel momento in cui si digitalizza, cioè si rende digitale un quel, quello che prima era un servizio analogico o si crea un servizio digitale che, che non esisteva prima, e, e, e nel fare questa cosa, è cosa che non succede, succede molto raramente oggi giorno purtroppo, bisogna pensare a una serie di, di aspetti della digitalizzazione che devono, dovrebbero garantire l'accesso, l'inclusività, eh, l'interoperabilità, la protezione dal lock-in, cioè tutta una serie di cose che vabbè, nel mondo del software libero bene o male sono parole già spesso orecchiate, mh, ma che nel mondo del software e della, della, del qualche cosa as a service che si usa tanto spesso oggi non sempre vengono prese in considerazione, cioè spesso e volentieri Oggi si assiste, per esempio, a una mostruosa appificazione di qualunque tipo di servizio. Appificare un servizio, cioè creare un'app che permette l'accesso a un certo tipo di servizio digitale, vuol dire di fatto tagliare fuori una valanga di persone, una valanga di cittadini, lasciatemi dire, che magari o un telefono non lo vogliono avere, sono pochi. O un telefono non lo possono avere, e ce n'è qualcuno, o non possono avere un telefono smart, per esempio, oppure semplicemente hanno un bellissimo PC e vorrebbero fare le cose via web normale, invece che doversi installare, che ne so, una app eh, tipo per il cashback eh, de dei pagamenti o quant'altro. No? Cioè, esistono delle tecnologie ben, sì, sì. ben eh, assodate che, che si possono utilizzare, si chiamano, non so, carte di credito, piuttosto che contanti, piuttosto Ovviamente abbiamo riportato e abbiamo descritto i due aspetti che dicevamo prima, cioè la relatività e il principio di Locard, anche a livello servizi, perché se a livello della rete l'informazione non viene, cioè è affetta da relatività e può essere memorizzata e quindi tracciata, a livello servizi la cosa è molto peggio, perché è chiaro che un servizio For, può fornire informazioni diverse e eh, a, diciamo, contenuti diversi a utenti diversi. Quindi in certi casi è eh, richiesto, ok? Se io ho bisogno di un certificato anagrafico, è chiaro che mi viene dato il mio certificato anagrafico, non quello di un altro. Al momento in cui io faccio una ricerca su un motore di ricerca per una parola chiave, e, e scopro che io faccio la stessa ricerca, la, una, io faccio una ricerca, mi vengono eh, elencate una serie di item come legati a quella parola chiave. Il mio vicino di, di scrivania fa la stessa identica ricerca e gli viene fornita un elenco diverso, a volte pesantemente diverso, mi, mi domando come mai questa relatività dell'informazione, cioè questa inosservabilità dello stesso oggetto, perché ho chiesto la stessa parola chiave, si sia in qualche modo eh, creata. Ovviamente si è creata perché? perché esistono dei meccanismi di profilazione, di, eh, di adattamento, di, eh, di filter bubble, chiamatele come volete, che fanno sì che lo stesso servizio fornisca informazioni diverse, anche quando magari non richiesto, a persone diverse. Tra l'altro è qua interessante dire che a livello 1 stiamo parlando di di persone e non di nodi della rete. Mentre a livello zero parlavamo di nodi della rete e l'associazione alla persona che sta dietro al PC, tutto sommato è già più difficile da, da agganciare, qui tipicamente, spesso e volentieri, al servizio ci si logga una persona, cioè si autentica una persona. Se io faccio una ricerca su Google, a meno di non fare cose particolari, Google sa che ci sono io lì dietro, dietro al PC. Eh, ripeto, a meno di non sloggarsi, cancellare i cookie, usare Tor, quello che volete, no? Eh, quindi quello che mi fornisce quel servizio è un qualche cosa di customizzato su di me. A volte può essere un bene, a volte può essere un male, l'importante è sapere eh, cosa sta succedendo. Quindi dovrebbe essere il servizio trasparente a dirmi, guarda che questa informazione te la sto customizzando, ed è diversa da quello che fornirei ad Andrea Rossi o a Giovanni Misco. E ovviamente vale il principio di Locard anche qua, a maggior ragione. Qui non stiamo parlando di router in rete che si memorizzano il traffico che passa, qui stiamo parlando di servizi in cloud o quello che volete, che registrano le attività del singolo utente. E questo è normale, è chiaramente normale da un punto di vista tecnico, perché c'è bisogno di fare debugging sicuramente, c'è bisogno di sapere chi fa che cosa, anche per andare a ricostruire eventuali problemi, però, tu dicevi diritto all'oblio, però il servizio sa esattamente tutto quello che ho fatto da quando ho attivato il mio account. Ti, ti aggiungo una criticità da, più da sociologo del diritto, no? quando tu hai detto mm -hmm. eh, il servizio mi deve avvisare che fa questa cosa, il problema è anche un altro, cioè che anche quando ti avvisano, gli utenti non vogliono essere avvisati, nel senso che non, non certo. vanno a leggere, no? Cioè io certo. faccio spesso questo sondaggio con i miei studenti, con, non so, chi ha una pagina Facebook, chi ha un, non so, un account su Instagram, alzano la mano in 50, tutta l'aula praticamente, e poi dico ma chi ha letto almeno una volta i termini d'uso di Instagram? E vedi il ghiaccio, il gelo totale, no? Certo. E quindi... È, l'abbiamo visto con la famosa normativa sui cookies, che immagino voi abbiate avuto modo di no, divertirvi, eh, che, che ci ha investiti 3-4 anni fa, anche lì nessuno ha ben capito bene cosa bisognava fare, semplicemente eh, si aspettava che il garante ci dicesse cosa dovevamo fare e, e i vari pro, gestori di siti web, eh, aziende che fanno consulenza sui siti web, sono adeguate, ma non è che davvero l'utente si va a chiedere perché c'è quel cookies, perché questo sito mi installa sta cosa, non sa neanche che cosa sono i cookies. E esatto. quindi poi ti scontri con questa barriera psicologica, culturale dell'utente che non è neanche così interessato a essere informato. Comunque no, non volevo interrompere, stiamo già andando no, no, lunghi. No, no, no, ma è corretto. Cioè, tra l'altro mi verrebbe da dire, questa cosa si ripercuoterà poi, cioè, si riprenderà a livello 3, perché è quella ah, okay. dove parliamo poi di che cosa deve sapere il cittadino. Passiamo a livello 2, a livello 2 tutto sommato è eh, quasi un livello di servizio, tra virgolette, perché è quello in cui noi raccontiamo, proponiamo, buttiamo lì un dibattito su quelli che dovrebbero essere nel digitale gli analoghi dei servizi pubblici analogici. Cioè esistono una serie di servizi, pochi, eh, non sono tantissimi, che sono considerati servizi pubblici, che l'acqua, eh, le strade, cose così, eh, Possiamo in qualche modo proporre una qualche metafora, una qualche, una qualche analogia pardon, eh, nel mondo digitale. Noi elenchiamo una serie di cose di cui si, su cui si potrebbe dibattere, okay? non tutte sono sensate per, essere, per diventare servizi pubblici, ovviamente, eh, però il dibattito andrebbe fatto, ovviamente. Eh, alcune, un paio di cose che assolutamente dovrebbero essere garantite comunque eh, per, tutti, per tutta la cittadinanza sono il digital divide e la neutrality, il digital divide per il semplice fatto che almeno pur con tutti i suoi difetti potremmo portare eh, l'infrastruttura di rete pur relativistica dicevamo, pur col principio di lock-up digitale però almeno a tutti almeno a tutti e almeno con un minimo di garanzia di, eh, di banda passante. Questo è un, è, un, è un tema notissimo, quello del digital divide ovviamente, eh, in Italia si sta lavorando per ridurre, no? per contenere questa malattia del digital divide, oltre alla pandemia, eh, bisogna lavorare ulteriormente ovviamente e anche e lì cioè, nel tema dell'accesso no? nel tema dell'accesso c'è tutta una componente giuridica che eh, cioè, più ne, più ne mette noi caso... non essendo legali abbiamo solo fatto qualche accenno sì, no, no. lasciamo ai legali il dibattere sugli aspetti appunto più legislativi di questo, in questo senso noi ci interessa più che altro il risultato okay? certo, certo. E, e la seconda cosa è la net neutrality cioè, in questo modo ci piacerebbe che venisse garantita l'abbassamento, perché probabilmente l'eliminazione totale sarà impossibile, comunque l'abbassamento, uh, uh, diciamo all'epsilon preso a piacere, okay, della relatività della rete, cioè ridurre veramente all'allumicino quello che potrebbe essere quegli avanzi di relatività della rete, che oggi come oggi si sta andando in realtà nella direzione opposta all'area centrale, cioè Oggi come oggi la maggior parte dei provider, fornitori di contenuti, in realtà sta implementando meccanismi di anti-net neutrality, quindi prioritizzazione dei flussi, prioritizzazione dei contenuti, eccetera, eccetera. Cioè Faccio spieghiamo esempio. questo concetto perché io so che il net neutrality è un concetto che non tutti colgono, cioè il fatto che appunto mm -hmm. il fornitore del servizio, della connettività, non deve fare distinzione tra tipi diversi di, di pacchetti, di bit, no? Cioè, quella è la di cioè, Un bit è un bit, no? non è che se quel bit rappresenta un frammento di un film oppure il frammento di un mio file Excel, un mio file eh, eh, PDF, deve essere trattato in modo diverso. Invece, esatto. invece sappiamo tutti che se ti attacchi alla rete per scaricarti i film da Netflix, può essere che il tuo provider, che sia eh, Vodafone, Wind. Eh, telecom faccia un tra... li faccia passare da dei binari che noi non conosciamo ma esatto. diversi sul... rispetto al tipo di bit al tipo di informazione che tu stai scaricando e questo è la, no... la mancanza di neutralità della rete esatto. tipicamente per interessi commerciali quindi magari vogliono rendere non so Netflix un po' più bruttino rispetto al servizio che offrono loro perché magari hanno un loro una loro offerta esatto. in media on demand e, e quindi diciamo facendo spingendo l'utente a dire eh, vabbè ma quello lì della piattaforma è più bello quindi mi, ab mi abbono a quello lì e mollo con Netflix o viceversa eh, adesso si prende Netflix solo per esempio, non stiamo difendendo... No, no, ma Netflix. io ho fatto quell'esempio perché io solitamente guardo questo, questi temi dal punto di vista del copyright, no? solitamente sì. la, la net neutrality è anche un modo per dire ah ma guarda che quello lì sta violando il diritto d'autore, scarica i film, eh, no, Una volta. Cioè, adesso in realtà i film non li scarica più nessuno perché tanto sono, già, sono sempre online e quindi, uno, e quindi si pone più il, lo scenario che hai descritto tu, no? del favorire o meno uno dei, dei, due, dei vari fornitori di film, ma una volta c'era sta cosa che ha ah, visto che tu stai scaricando illegalmente, perché è chiaro che se uno scarica un film è sempre illegalmente nel punto, dal punto di vista del fornitore dei servizi, allora io ti penalizzo, allora io quei bit te li faccio passare da un giro più, più complicato, ma in realtà la rete dovrebbe essere i bit, come, come dite bene voi, sono sempre bit, no? Cioè sono, non esatto, abbiamo uno. parafrasato da un autore notissimo, eh, che è Orwell ovviamente, E abbiamo detto che tutti, tutti i pacchetti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, e beh, ecco, questa cosa non deve succedere. Esatto, va bene, molto bello. Ok. Eh, andiamo avanti, il andiamo al livello 3 che è l'ultimo per fortuna, l'ultimo del libro, poi dico tre cose degli altri livelli. Il libro che è già di 300 pagine, volevo dire, che nel senso, nonostante sì, siete, sì, sì, siete esatto. solo a metà del lavoro sono già 300 pagine. Sono già 300 okay. pagine, tu parli come, come dicono i toscani. E, a livello 3 noi parliamo finalmente di quello che dovrebbe sapere il cittadino, cioè di come dovrebbe attrezzarsi, però non solo, perché... Noi diciamo, ok, abbiamo un mondo che è un mondo minaccioso. Perché è un mondo minaccioso? Perché ci, il trend è chiarissimo, ci sono una valanga di tecnologie che si stanno espandendo e ciò è bene, ci mancherebbe, noi non siamo luddisti, sono loro che sono... Okay. Eh, noi non siamo luddisti, la tecnologia si sta espandendo, il progresso sta aumentando, ma sta aumentando la tecnologia nella direzione un po' sbagliata, cioè a dire la tecnologia sta progredendo ma il controllo sulla tecnologia sta diminuendo, il controllo da parte degli utenti ovviamente, cioè tante tecnologie si stanno eh, diffondendo tantissimo, guardate appunto durante la pandemia tutti sono diventati degli zoomisti, timisti, eh, eccetera eccetera sono tutte tecnologie proprietarie che noi non conosciamo, non sappiamo che cosa fanno, tant'è vero che sono venute fuori una serie di notizie, discorsi e prove che tutte queste tecnologie in realtà poi vanno a eh, anche raccogliere informazioni su di noi. No? Gli stream video sono stati registrati, analizzati, eccetera, le voci anche. Eh, oppure, non so, per, passando di palo in frasca, tutte le tecnologie dell'IoT, cioè l'Internet of Things, cioè gli oggetti che abbiamo in casa di controllo domotico quelli a ogni piesso spinto salta fuori un ricercatore che scopre che Amazon Eco ascolta le, le voci anche quando non gli, non gli rivolgete la parola sì, sì, oppure classico. che la televisione XY aveva il microfono eh, e lo accendeva comunque indipendentemente da che aveste attivo una qualche conversazione oppure ancora il termostato di Google che ha il microfono nascosto e manco ve lo dicono e registra tutte le conversazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo da un punto di vista dello spionaggio, tra virgolette, ma anche banalmente. Nelle tecnologie minimali, un telefono, un orologio, un citofono, sono tutte tecnologie che stanno man mano a a aggregando funzionalità e il controllo su queste funzionalità sta diminuendo da parte dell'utente. Cioè, L'utente ha sempre meno controllo su che cosa fa quell'oggetto. Noi facciamo un esempio stupidissimo dell'interruttore domotico, nel libro intendo, l'interruttore domotico banale, quello che voi dalla vostra app del telefono accendete o spegnete le luci di casa vostra, benissimo, le da quando siete fuori, ovviamente, se siete al ristorante volete accendere la luce in casa. Non mi chiedete perché uno voglia fare questa cosa, ma si può fare. Cosa succede? Succede che le informazioni della, che voi digitate sull'app passano per un server cinese e il server cinese le rimanda a casa vostra e a quel punto si accende la luce. Ora, ditemi perché uno deve passare da un server cinese per accendere le luci proprio, nella propria casa? è tutto da ridere. Il senso qual è? Il senso è che noi stiamo eh, eh, delegando gli altri. Ab, volevo, di, volevo dire abdicare. In abdicare, è più bello abdicar. sì, abdicare. Stiamo abdicando sì. il controllo sulla tecnologia, quindi stiamo abdica, abdicando il controllo su quella che noi abbiamo definito computing agency, cioè tutti le tecnologie che ci stanno intorno, intorno non necessariamente spazialmente, potrebbero essere chissà dove, eh? Eh, in cloud appunto, eh, e che fanno cose digitali per nostro conto, dovrebbero essere controllate da noi, cioè noi dovremmo avere il, to il controllo totale su queste tecnologie e oggi non è così, mm. oggi non è assolutamente così. Quindi la nostra... Eh, il nostro stimolo, la nostra proposta è ragazzi diamoci da fare, acquisiamo il controllo su queste cose. Quindi in generale oggi quello che si osserva, e abbiamo anche buttato lì un po' di eh, dati raccolti da vari rapporti, in desi in, prim, in, in, in maggior parte, su, che raccontano una situazione di impreparazione forte di quello che è il cittadino digitale italiano e non ok? cioè è come se ci fosse una sorta di divario di, di no? le tecnologie si sta, stanno progredendo e il cittadino invece che correre come in Alice nel Paese delle Meraviglie per rimanere allo stesso posto sta rallentando mh? e quindi in realtà invece che guadagnare spazio o anche soltanto tenere più o meno il passo per le tecnologie lo sta perdendo sta perdendo parecchio, parecchio terreno per cui bisogna muoversi. Quali difese ci sono eh, che possono essere sfruttate dall'alto e dal basso? Allora, dall'alto cosa si intende? Difese istituzionali, che cosa mi offre il mio Stato, cioè la mia organizzazione e come difesa? Allora, tipicamente che cosa si tratta? Si tratta di andare a vedere quali sono i piani educativi, eh, quello che dicevi tu, no? l'inserimento dell'educazione dell civica, oggi declinata in educazione civica e cittadinanza digitale, eh, verso i cittadini e le difese grassroots, cioè le difese quelle dal basso, quindi cosa possiamo fare noi dal basso se, diciamo, se non vogliamo aspettare che ci pensi lo Stato, o meglio nel frattempo che lo Stato ci pensa e che magari non riuscirà mai ad arrivare, un po' sì, eh? non, è, non è una roba così, così deleteria, distruttiva, qualcosa sta facendo, però possiamo integrare qualcosa anche noi? Sì. È meglio che cominciamo a lavorare dal basso? Sì. Come possiamo liberare, lavorare dal basso? Allora, in primis con tutto il mondo delle licenze libere. Licenze libere vuol dire software libero, quindi software che io posso conoscere, controllare, modificare, ridistribuire e tutto quello che volete conoscenza libera quindi licenze libere per, per, per, per, la, per la documentazione eh, per i media no? per i film per la musica no? per, quindi, per, per gli open data i, i dati scientifici open data, esattamente. i dati della cioè, scienza soprattutto in questi giorni stiamo vedendo come la condivisione di dati della scienza è vitale no? cioè allora, tu prima citavi Zenodo, allora io anch'io uso Zenodo ovviamente perché io raccolgo, lavoro molto sulla trasparenza, sull'open data, raccolgo tanti dati, eh, a volte scraping, faccio scraping di vari siti, eh, poi spiegheremo eventualmente cosa vuol dire scraping, eh, e li pubblico a mia volta su, su dei siti tipo Zenodo perché? perché è importantissimo che il mondo accademico e non possa fare riproducibilità su quelle, su quelle, su quelle informazioni. Il mondo accademico oggi è in crisi nera perché eh, non riesce a garantire la riproducibilità di tantissime affermazioni. E, e la, che è una cosa che Galileo ha detto cinque secoli fa, tra l'altro, no? sì. nel senso Quindi adesso abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare. Cioè, allora, Una volta sì, mettere a esatto. disposizione tutta una massa di dati su cui avevi fatto un paper... C'era una barriera tecnologica, no? nel senso non è che ti posso dare tutto, quindi solamente coloro che erano in contatto diretto con il ricercatore riuscivano ad avere questi dati. Adesso non c'è più questa barriera. Quindi, un repository come Zenodo, ma come ce ne sono tanti altri, permette di non, non mi dai sostanzialmente detto Soldoni, no? non mi dai solo l'articolo, ma mi dai anche tutto ciò che ha ti ha portato a, a dire quelle cose nell'articolo. E mi permetti di da un lato verificare quello che tu hai detto e dall'altro di dire delle cose in più, cioè arrivo, arriva uno che ha una competenza diversa e dagli stessi dati tira fuori un'affermazione ulteriore, quindi arricchisce, eh, e quello è l'open access. vuol dire <ride> i dati trasparenti e liberi e il software che è stato utilizzato per fare quelle, quelle affermazioni trasparente e libero, Certo, sì, sì, sì. Eh, se no non hai la riproducibilità. Chiaro, no? chiaro. Vedo le che c'è anche cose. un learn, learn to code imparare le a learn to code Sì, e write to repair, <ride> le learn to code sono le ultime due cose che citiamo perché sono robe relativamente recenti, learn to code un po' meno. Il write to repair è una cosa relativamente recente, fa sempre parte di, quelle, di quei movimenti dal basso che vogliono eh, prendere il controllo della tecnologia, in questo caso la tecnologia è intesa come hardware. Cioè eh, è, è nata questa cosa da, dalla lotta contro John Deere, che è la, quella produttrice di, americana di trattori che nel corso del tempo ha impedito a, a, a tanti, ai contadini stessi, proprietari dei trattori e a molti meccanici la ripari, riparabilità dei, dei propri, delle proprie macchine facendo cosa? Introducendo software, introducendo software proprietario all'interno di questi oggetti e impedendo l'accesso a questo software perché per poter accedere a queste, alle centraline di questi oggetti ci vogliono dei certificati apposta che vengono date solo a quelli che pagano e alla catena di distributori autorizzati da John Deere. Mi ricorda molto l'approccio Apple anche, non c'è da andare da esatto, tanto lontano. <ride> Apple ha seguito a ruota, diciamo John Deere è iniziato un po' prima mi sembra, Apple ha seguito a ruota e tanti stanno facendo più o meno, stanno attivando meccanismi di questo genere. Un po' eh, per fortuna per esempio l'Europa intesa come comunità europea, eh, sta lottando contro queste cose, con alterne fortune ovviamente, tu ne saprai sicuramente più di me, però noi dobbiamo prendere coscienza di questo problema e lavorare per ottenere il controllo a questo punto dell'hardware, del metallo, del software che ci gira sopra, di tutto, della conoscenza legata a quell'oggetto, in modo che noi possiamo, noi tra virgolette, nel senso che possiamo essere noi o qualcuno, che conosciamo, che abbia le competenze per farlo, perché hanno detto che tutti noi abbiamo le competenze per farlo, e eh, lavorare per prendere il controllo di queste tecnologie. Guarda, Learn to code, code mi sta a cuore perché oggi mi sono iscritto al corso Coding for Lawyers, non so se lo conosci ah, perché no, non lo conoscevo. <ride> è, è un corso di perfezionamento, code... corso eh, perfezionamento vai, vai. del buon Ziccardi, che, ah, okay, che è lì in statale e che... Coding for lawyers è bellissimo, cioè l'informatica, lo sviluppo di software per avvocati, che sarà divertente perché voglio proprio vedere di fronte a una platea di, non so, 50, no, mi sembra, no, ci sono 300 posti, scusami, 300 posti quanta differenza di, di background, no? Perché io passo per uno noto, io non so sviluppare codice, zero proprio, non sono Carlo Piano, io sono zero come sviluppo, però ho una certa dimestichezza con le tecnologie e già sono visto dai miei colleghi avvocati come quello tecnologico, no? Certo. E, e, e sono curioso di vedere in questo, in questo corso da quale livello si parte, perché... Boh, Comunque, Guarda, ti dico un, un aneddoto carino, nel libro c'è un aneddoto quello del giudice che voleva fare l'orecchietta allo schermo, eh, ti racconto un altro aneddoto che invece non c'è nel libro perché è più recente, eh, allora ho saputo di, eh, da, un, da, un, da un conoscente che ha delle relazioni con, via mail con degli avvocati perché deve gestire pagamenti F24, F23, questa roba qua, no? per delle, delle more, no? eh, la mail con uno di questi avvocati eh, passa per degli scambi in cui la mail che arriva è senza subject, senza testo, con un solo allegato PDF, in cui c'è dentro la, il foglio stampato <ride> e firmato dall'avvocato. Scansionato, certo. Sì. Scansionato, <ride> sì, ok? Sì. Per cui praticamente la, la mail in quel caso viene utilizzata come se fosse un fax, sì, come sì, se sì, fosse sì. un semplice envelope mi di è, carta è, in cui buttare dentro un foglio. Mi è ben nota questa, questa cosa, non Hai posso capito? fare i nomi e sì. i cognomi, però... No, vabbè, È per finito dire finito che no. dicevo l'ultima cosa, poi ho finito, per, quasi finito. Manca la panoramica sul livello, sul, sul volume secondo. Di là da venire, il Learn to Code è fondamentale per il cittadino che voglia capire qualche cosa che in qualche modo impari. Non dico a programmare, perché non c'è bisogno che impari a programmare il singolo cittadino medio, ok? Il cittadino medio potrebbe semplicemente avere idea che cos'è il pensiero algoritmico capire, o il pensiero computazionale più che altro capire come funzionano queste cose anche senza saperle programmare però capire che cosa sta dietro a una mail che viene spedita, inviata e, e, ed è scansionata che differenza c'è fra una roba scansionata e un, un testo vero e proprio cioè alcune sì, cose sono fondamentali non tanto per saper realizzare cose di questo genere o analizzare e criticare un sistema, ma almeno per capire come usarlo al meglio senza farsi turlupinare dai venditori di no, pulitori di, di, di stanze automatici o, o, o termostati intelligenti insomma, perché questa è la logica con cui abbiamo ragionato bene, capito esatto, stiamo andando belli lunghi e quindi Ah, sono... ah va bene, ma guarda. No, no, no, allora, ok, mi sono accorto adesso che siamo oltre l'ora e dieci, va bene. Ah, scusami, va bene, <ride> ma è un secondo. Va bene, va bene. Il volume 2 tratterà i, i, i, i livelli superiori, quindi i livelli cosiddetti partecipativi, che sono quelli in cui si va a parlare effettivamente della relazione fra cittadino digitale e PA digitale, stato digitale, eccetera, eccetera. Poi la parola digitale la togliamo, eh, Quindi a regime la parola digitale sparirà da questo vocabolario, ma rimarrà semplicemente cittadino al PA, cittadino è Stato, eccetera, eccetera. E quegli strati modellano semplicemente la trasparenza, cioè la comunicazione dall'alto verso il basso, quindi gli open data, no? il, il conoscere per deliberare, eccetera. La partecipazione, cioè il fatto di poter comunicare informazioni, intelligenza, eccetera, verso l'alto. E poi due livelli veramente partecipativi, Consultation e Democracy, che si differiscono soltanto quasi per tipo di contratto sociale che c'è fra l'ente governativo e il cittadino che partecipa a quel sistema. Così l'ho fatta velocissima e adesso...